quando si pratica l'inspirazione e l'espirazione godendone non c'è tempo di pensare se pensate troppo vuol dire che non siete interessati abbastanza nel lavoro dell'inspirazione e espirazione e dunque non vi interessa abbastanza lo stare presenti al momento presente. E questa è una perdita. Cartesio disse, penso dunque sono, ma nel buddismo se pensate non siete molto, quindi penso e quindi non sono, nel senso che il pensare blocca il contatto con il mondo e con noi. Quando l'attenzione al respiro non è abbastanza forte, allora l'unica cosa da fare è riconoscere questo e ritornare al respiro. Se vi accorgete di stare a pensare, questa è già consapevolezza e dal momento che vi accorgete, che siete consapevoli del pensare sorridete al vostro pensare e questa è anche amorevolezza